Iniziamo questo incontro, preparazione alla grande veglia, la nostra salvezza, a questa luce che rischiererà i nostri cuori, a questa risurrezione che ci darà forza nella fede, speranza nella carità e perseveranza nella vita. Ogni forma di preghiera è un incontro dell'uomo con Dio e a misura che la preghiera si fa profonda. L'incontro diventa più intimo, vera comunione con il Padre e il Figlio suo Gesù Cristo. Santa Teresa di Gesù ha visto l'orazione in questa prospettiva. L'orazione non non... l'orazione mentale dice non è altro che un intimo rapporto di amicizia un frequente dialogo da solo a solo con colui da cui sappiamo essere amati in attesa della risurrezione Il sabato santo è il giorno più indicato per contemplare in sintesi il mistero pasquale della passione, morte e risurrezione del Signore, nel quale converge e si attua tutta la storia della salvezza. A questo invita la ridurgia proponendo una serie di letture scritturistiche che toccano le tappe più importanti di questa storia meravigliosa per poi concentrarsi nel mistero di Cristo. Anzitutto viene presentata l'opera della creazione che leggeremo nella prima lettura scatturita dalle mani di Dio e da Lui considerata con compiacenza e Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco era una gran, un grande bene. Dal libro tra Genesi Da Dio, bontà infinita, non possono venire che cose buone. E se troppo presto in peccato vieni a sconvolgere tutta la creazione, Dio fedele, la sua bontà, Appronti il piano della restaurazione che attuerà per mezzo del suo figlio divino di lui si ha una figura profetica in Isacco che Abramo si dispone a timorare per obbedire a comando divino come leggeremo nella seconda lettura e se Isacco è stato liberato Cristo, dopo aver sofferto la morte, risolgerà glorioso. Altro fatto saliente è il miracolo miracoloso passaggio del Mar Rosso, che ascolteremo nella terza lettura, compiuto per l'intervento di Dio dal popolo di Israele, simbolo del battesimo mediante i quali i credenti in Cristo passano alla schiavitù del peccato e dalla morte alla libertà e alla vita di figli di Dio. Seguono bellissimi testi profetici sulla misericordia redentrice del Signore, che mancato nella continua infedeltà degli uomini non cessa di volere la loro salvezza. Dopo aver castigato le colpe del suo popolo, Dio lo richiama a sé con l'affetto di uno sposo fedele per la sposa che lo ha tradito. Per un breve istante ti ho abbandonato, ma ti riprenderò con immenso amore. Con eterno affetto ho avuto pietà di te, dice il tuo rettentore, il Signore. Questo ci dice il profeta Isaia. E' quindi il pressante invito a non lasciare passare in vano l'ora della misericordia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'Empio abbandoni la sua via, ritorni al Signore che avrà misericordia di Lui e al nostro Dio che largamente perdona. Ce lo dice sempre il profeta Isaia. Se tutto ciò era verso Dio per il popolo di Israele, tanto più lo è per il popolo cristiano, per il quale la misericordia di Dio ha raggiunto in vertice del mistero pasquale di Cristo. E Cristo nostra Pasqua, Agnello immolato per la salvezza del mondo, sollecita tutti ad abbandonare il peccato per ritornare alla casa del Padre, camminando allo splendore della sua luce, nella gioia di conoscere e fare quello che piace a Dio. Concludiamo questa prima parte una preghiera di Santa Caterina da Siena. O oh Padre onipotente tu sei quel Dio eterno e incomprensibile il quale sento morto in genere umano per la miseria della sua fragilità, mosso solo dall'amore e da pietà crementissima, hai mandato a noi il vero Dio e Signore nostro Gesù Cristo, tuo figuolo vestito della nostra carne mortale, ed hai voluto che non venisse con difetti e pompe di questo mondo transitorio, ma con angustia, povertà e tormenti, sapendo e facendo la tua volontà per la nostra redenzione. E tu, Gesù Cristo, Redentore nostro, hai punito le nostre iniquità e la disobbedienza di Adamo sopra il corpo tuo, essendo obbediente fino alla propria morte della croce. Sulla croce, amore dolce Gesù, soddisfacesti per noi e insieme riparasti la ingiuria del Padre sopra te medesimo Peccavi domine miserere mei Da qualunque lato io mi volco Trovo ineffabile amore E non mi posso scusare di non amare Perché tu solo, Dio e uomo Sei colui che amasti me senza essere amato da me Infatti io non ero e tu mi facesti. Tutto ciò che io voglio amare, io trovo in te. Se vuoi amare Dio, ho la tua ineffabile deità. Se voglio amare l'uomo, tu sei uomo. Se vuoi amare il Signore, tu hai pagato il prezzo del sangue tuo dalla servitù del peccato tu sei il Signore Padre e Fratello nostro per la benignità tua e smisurata carità tra poco faremo anche la seconda parte dove pregheremo, dove mediteremo dove chiederemo la grazia della confessione